Oggi siamo qui per uh, il congresso provinciale del trasporto aereo di Roma, per noi è una giornata importantissima, i momenti del congresso sono sempre momenti di grande de democrazia e confronto. I temi centrali di questo congresso è come rilanciare il trasporto aereo, come rilanciare le retribuzioni nell'ambito del trasporto aereo, che oggi nel nostro settore il, il, il tema salario è diventato uno dei temi centrali e più importanti. Chiaramente in questo congresso dovremmo elaborare le tesi che nei prossimi quattro anni ci accompagneranno nel confronto con le imprese e le istituzioni. Quindi confidiamo molto nella direzione del segretario regionale Emanuele Brosco al quale affideremo per i prossimi quattro anni gli obiettivi sfidanti dal punto di vista della difesa dei lavoratori. Oggi abbiamo qui il congresso della Siviglia Provinciale di Roma, questa è l'occasione per dire tante cose. Io eh, volevo esprimere la mia, il mio parere sul fatto della decarbonizzazione, cosa oggi tanto della quale si parla tanto. La decarbonizzazione all'interno dell'aeroporto. Va bene, ma non pensiamo a quello che succede fuori. Non è più come 30 anni fa che c'erano i lavoratori che in qualche modo avevano un servizio di, eh, di mezzi diciamo, privati, ma che svolgevano un servizio pubblico per i lavoratori aeroportuali e che coprivano tutta la città di Roma e le città limitrofi, compresa Fiumicino. Quindi oggi abbiamo circa 40.000 lavoratori che vengono a lavorare con la propria macchina, intasando quindi le strade del nostro comune, del comune di Roma e anche di altri dei, dei grandi raccordo anulare e nessuno pensa ad una decarbonizzazione in questo senso. Oggi non esiste più tutto questo, sarebbe il caso ed è ora di ridare ai lavoratori lo strumento del Puma. Altra cosa alla quale secondo noi c'è da prestare molta attenzione è il rinnovo contrattuale, il rinnovo contrattuale in essere deve far sì che il, queste differenze che si sono create tra lavoratori di un'azienda piuttosto che di un'altra vengano comunque in qualche modo eh, annullate, eliminate perché non esistono lavoratori che pre prendono buon passo da 8 euro e lavoratori che prendono buon passo da 4 euro o per esempio parlo del buon passo o lavoratori che non lo prendono proprio. Questa differenza che crea lavoratori di serie A e di serie B noi abbiamo il dovere di eliminarla, di far sì che non esista più. Quindi auspichiamo un buon rinnovo contrattuale con il contributo delle aziende che è fondamentale, ma anche e soprattutto della politica, oltre che del territorio, anche regionale e nazionale.